Benvenuti a tutti, benvenuti all'ascolto dei suoni del Giappone da Cristiana Munzi. Oggi ascolteremo il suono di uno dei più famosi strumenti giapponesi, famoso ormai anche in Italia, lo shakuachi. E ne parleremo con Maurizio Castè, un grande esperto di musica giapponese che ci ha accompagnato anche nella scorsa puntata e che ha fondato il Duomidare con Simona Sanzò, un'abile suonatrice dello strumento di cui parleremo oggi, dello Shakuachi. E ascoltiamo cosa ci racconta Maurizio Castelli questo strumento che ha origini molto interessanti e particolari anche dal punto di vista spirituale. Lo shakuachi è il classico strumento affiato eh, giapponese. È un flauto ricavato dalla radice della, della canna della canna di bambù. quindi Da, qui il, nome da qui il nome shakuachi. Eh, che significa? Che significa appunto 54 cm, possiamo dire, cioè uno shaku e otto san, cioè uno shaku achi sun. Eh, ma mh, anche se poi questo nome è diventato sinonimo di qualunque misura di shakwai cioè adesso esistono sia più corti sia più lunghi ma paradossalmente il nome è rimasto, è rimasto immutato. quindi semplicemente è il nome di una misura questo flauto è stato per lunghi secoli uno strumento di meditazione esiste proprio questa setta che eh, utilizzava il flauto a questo scopo, questo flauto a questo scopo. La setta si chiama Fuque di questo monaco il nome giapponese è Fuque appunto, giapponesizzato. Però, Pene... Giapponesizzato perché si trattava di un monaco cinese, cinese del IX secolo. Sì. Sì, per individuare la setta ci serve il nome giapponese che è Fouke. Uh -huh. Questo monaco appunto importò questo, questo flauto, dalla, dalla Cina e appunto eh, si fondò questa, questa setta che fu eh, molto attiva dal XIII secolo al XIX. Allora la setta praticava eh, questa, eh, questa via che è lo Zen soffiato, in altre scuole eh, si pratica non so, la meditazione seduta, Zazen, e questo è, si chiama Suizen, sui e soffiare quindi è meditazione soffiata la via dello Zen attraverso il soffio il, il concetto è che invece di raggiungere l'illuminazione attraverso eh, la recitazione dei Sutra o attraverso un'altra attività insomma ci sono varie vie naturalmente per raggiungere la meditazione l'ideale è si può dire l'illuminazione in una sola nota questo sarebbe l'ideale eh, non ci vuole la dispersione non ci vuole la dispersione l'ideale no, no. è quello si può dire che l'illuminazione attraverso una sola nota o attraverso un solo respiro il discorso si fa abbastanza lungo in realtà diciamo che è, è, è semplicemente meditare attraverso la musica mm. eh, però una musica strutturata in un certo modo eh, la, la qualità musicale è molto particolare di, di, questa, di questi brani che sono brani? ricordiamolo che non sono improvvisati, mai sono brani codificati, rigidamente codificati tramandati di generazione in generazione un monaco che si chiamava Kinko, Kinko Kurosawa eh, andò a raccogliere il repertorio di questi brani composti da questa setta che venivano utilizzati appunto per la meditazione ne raccolse una quarantina circa 36 e poi lentamente se ne aggiunsero altre e poi si formarono altre scuole e ancora adesso sono attive ancora esiste, eh, esistono comunità eh, che, che, che praticano questo, questo tipo di Zen questa setta è stata chiusa è però la, la setta si sì, venne chiusa eh, verso la fine dell'Ottocento ci sono una serie di motivi eh, sia politici culturali e via di seguito eh, però eh, venne bandita addirittura proprio assolutamente bandita ma eh, in realtà eh, poi siccome il repertorio esiste e comunque e eh, comunque c'è eh, in qualche maniera è sopravvissuta è sopravvissuta anche senza la struttura che era presente prima e a un certo punto confluirono dentro questa setta eh, dei samurai che caduti, diciamo, più o meno dal loro in mh, sì, caduti in disgrazia, quindi e eh. eh, quindi in non furono più eh, utilizzati dallo, dallo shogunato. Esatto, quindi come in quel periodo eh, eh, si, dispersero. si dispersero e quindi quelli che erano un po' decaduti di rango, diciamo così, eh, trovarono, confluirono all'interno della setta e quindi praticavano anche loro questa via di meditazione eh, sonata, soffia. meditazione soffiata. Questi monaci avevano questa strana usanza di portare un cesto sì, sulla testa? Avevano un cesto sulla testa che eh, simboleggiava il loro distinto dal mondo fondamentalmente è questo eh, quindi il cesto era un modo per isolarsi dal resto del mondo ma probabilmente era anche un modo per restare come dire dentro la musica anche se questo non era non è veramente un concetto zen perché eh, diciamo la, la setta afferma che l'optimum sarebbe eh, riuscire a, a non mettere più differenza tra chi suona lo strumento che suona e la musica che viene suonata. C'è certo, cioè il dissolversi dell'io, è un tutto. C'è il dissolversi dell'io Nel eh, eh, e nello stesso tempo c'è un assorbimento di, di, di ciò che ci circonda, mm. quindi non c'è più in ciò, ci in ciò che ci circonda lo stare dentro ciò che mm. ci circonda l'essere in connessione totale con ciò con che tutto, ci circonda quindi diciamo l'optimum è appunto questo non un isolarsi del mondo ma un dissolversi nel mondo se vogliamo e quindi non c'è più differenza tra lo strumento la musica che viene suonata e chi sta suonando in quel momento molto importante in tutto questo è la respirazione e poi bisogna dire delle cose un po' tecniche su come sono scritti questi brani perché questi brani sono scritti dal, almeno dal settecento sappiamo che sono scritti perché appunto vennero raccolti e questi brani sono scritti con una notazione non mensurale per scelta non perché mancassero i mezzi perché altre musiche venivano invece mensurate quindi senza una misura precisa senza una misura precisa un tempo preciso delle varie note una durata precisa esatto, non c'è una durata delle note perché la misura è data cioè c'è un segno ma che significa che quelle note o quel gruppo di note o quella nota singola va fatta in un solo respiro quindi la misura è la respirazione di chi suona quindi i brani, noi possiamo sentire lo stesso brano suonato in maniera diversa ma Diversa soltanto nella durata del respiro, perché eh, come dire, ognuno ha il suo, il suo respiro, il suo ritmo di respiro. E questo sarebbe l'incipit di Chiorei, un brano molto lungo, meditativo, eseguito da Simona Sanzò, del duo Dare.